Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, com'è che fai tu? Ops <ride> gli idioti Salve sì. a tutti ragazzi sì. eh, è Grazie, vi ringrazio a voi, branco di celebrati, grazie Salve sì. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro palmerone 98 assieme a Wiley Coglione e, ben... Va bene, <ride> e benvenuti in questo nuovo video Ciao eh. a tutti ragazzi eh, Buon 2018 Ah appunto, buon 2018 a tutti voi, un buon inizio anno, un inizio con tante, tante belle prospettive Buon gennaio a tutti Ecco ci troviamo qui a fare questo video insieme perché il mio caro collega Wiley mi deve mostrare una cosa di cui ne sono all'oscuro praticamente. Già, già, già, ci abbiamo pensato oggi, primo giorno dell'accademia, per me, per lui, c'è anche un altro nostro collega che è nascosto, però... Ci fa da supporto tecnico, piacere, mi presento Faker praticamente, sì. la sua utilità è in nulla, è inesistente, è inutile a questa esistenza uno scarto praticamente oggi ho avuto l'idea ho detto facciamo un video reaction perché lui non conosce una certa cosa che sicuramente molti di voi conosceranno perché diendo da vitale su internet e soprattutto su facebook c'è pure un manga su questa cosa c'è pure esatto un, un fan Davvero. Ah ok Però ho fatto sì, abbastanza vai. bene cioè, ci sono diversi video su YouTube E adesso andremo a fare una reazione Perché Palmerone no Il Dotto che ha fatto così tanti video Su toccando un argomento Inerente mm. A questa certa cosa Non la conosce Ci teniamo a precisare quindi che questa appunto come ha detto Wiley Non sarà un video perché non, io nemmeno lo conosco Ma sarà bensì una reaction Io già ho paura scoprire quello che succederà ma comunque fammi vedere la persona qui in questione si chiama Andrea Sala sì. e ha creato questo post allora. ha scritto questo voglio fare anch'io una saga di Dragon Ball la saga si intitola il super, il super guerriero saiyan eh, sono passati dieci anni da quando Goku è partito con Scare, Vabbè, Shenron, Vegeta dopo la scomparsa di Goku Ah? Sen Senza <ride> Senza H vabbè. Forse è l'H Il problema <ride> Ha deciso di smettere di allenarsi E di andare a insegnare nella stessa università di Gohan Ok Ma che è questo Gohan Ehi ciao Vegeta Come stai? Io bene Ti va un caffè? Certo Andiamo Go eh, E <ride> E mi stai facendo leggere? Dai. Dai, inutile. Togliti Vegeta e Gohan prendono un caffè, ma all'improvviso sentono un frastuono. Vegeta e Gohan corrono fuori, e c'è. c'è lui, Brody. <ride> Brody il Super Saiyan leggendario Vegeta da uno schiaffo in pieno Volto a Brody <ride> Gli schiaffi di Pygamos di Dragon Ball Comunque <ride> Tecniche proprio Che lo schiva e gli sfera un calcio nelle meningi <ride> <ride> No, Vegeta, Gohan! Che? Okay. <ride> no, Vegeta, Gohan soccorre Vegeta e Brody scappa. Perché? Ma non stava vincendo. Non ho capito. <ride> Bulma, vedendo suo marito morente, si mette a piangere. Cosa è successo, Gohan? No, niente, solo Brody e sta... <ride> solo Brody, così niente. Quello è morto suo marito per la terza volta, ma niente. Capisco, uccidilo, che? Okay? <ride> Bulma che chiede a Gohan di uccidere, così va bene. Poi lo risuscitiamo con le sfere, siccome non voglio perdere tempo, puoi spendere soldi anche per il ricovero, sai com'è. Eh... Sì, ah, poi lo vedi il ricovero, <ride> comunque vai avanti. Episodio 2 della mia saga immaginaria. Saga il guerriero Super Saiyan guerriero. Cosa <ride> aggiunge, <ride> aggiunge qualità al titolo? <ride> sì, eh, che italiano, proprio, che lessico ragazzi. Mm. Gohan vola da Broly. Ma non doveva ammazzarlo. non <ride> È davvero esagerato Che vuoi Ti devo uccidere Dove sta Carrot? Carrot Carrot ah! Gohan si trasforma in Super Saiyan Fatti sotto Gohan dà un calcio a Broly che non si fa nulla Ma Broly prende Gohan per i capelli e gli strappa i capelli <ride> La ripetizione proprio È diventato Nappa praticamente <ride> Aia bastardo me la pagherai Broly intanto uccide tanti umani E nessuno riesce a fermarlo ma va Junior va da balzar Oh dove stanno i fagioli sono lì Ok li prendo ok <ride> di Dialogo, Veramente curati Alla perfezione davvero <ride> Junior Porta i fagioli a Gohan ma quanto ci ha messo Da arrivare ragazzi <ride> Grazie Junior di niente Broly è tornato già lo hai detto <ride> Dobbiamo fermarlo, porta un fagiolo a Vegeta. Ok, vado. Gohan va da Krillin, Yanko, Tenzing e gli altri. I guerrieri si apprestano a fermare Broly. Cosa accadrà? Lo scoprirete nei prossimi episodi. Suspense. Va mm. <ride> bene. Carotto pezzo di merda, tosta! Allora, <ride> Krillin attacca Broly e muore. <ride> Broly ha ucciso tutti i guerrieri tranne Gohan Vegeta attacca Broly e si spezza le braccia contro il colpo duro di Broly <ride> Broly urla e si apre una voragine Da quella voragine escono due killer spietati Cell e Freezer <ride> Proprio qui abbiamo scusa, gli assassini ma... di JFK <ride> Sì, siamo tornati ora vi ammazziamo Vai Cell attacca sura Broly a Vegeta <ride> Così, a Così a vita, a vita. Vai Cell attacca <ride> A Vegeta Cell prende Vegeta per la maglia E inizia a prendere la schiaffa <ride> Immagino Cell che inizia a, a prendere la schiaffa Sanguina tanto e Freezer ci va dietro Cell tiene Vegeta e lo piega Cioè è diventato a un certo punto Un porno sto Freezer da nulla Fa spuntare una mazza di pe E inizia a colpire Vegeta alla schiena Con no. la violenza Qui ci vuole il rating No vabbè va Zelda ha anche dei calci in faccia a Vegeta Mentre viene bastonato <ride> Il tutto sotto gli occhi di Gohan Gohan fa qualcosa Non posso Vegeta viene preso <ride> Dopo due botte Vegeta cade a terra pieno di sangue Bravi Cell e Freeze Grazie <ride> Cattivi meducati. Con la telepatia, Gohan contatta Junior. Portami dei senso, mi stanno uccidendo. Figliolo, resisti. Muoviti, non ci metterò molto. Muoviti, ce l'ho dietro, bro. <ride> Sel vieni qui, dimmi, <ride> dimmi, caro. Uccidilo tu, Gohan. E vendicati come quando lui ti ha ucciso. Aspettavo da tanto questo momento Ma sei morto Se <ride> l'inizia ad espellere Cell Junior dal sedere Come tempo fa La situazione è critica E non sembra esserci scampo per i nostri amici Cosa succederà ora? Davvero Cell, Freezer e Broly domineranno la terra? Lo scoprirete nei prossimi episodi Se vi è piaciuto lo continuo Mi scuso per la grammatica ma ancora devo studiarla bene <ride> Scusato Episodio 5 Sto arrivando, figliolo, non temere. Intanto i 6 Junior giocano con Guana a pallone <ride> e come è <ride> Wow. Fermatevi mostri, lasciatelo andare. Chi cazzo è questo? Sono io, Tenzing, non, non sono morto. Ne... E cosa vuoi? Uccidervi e vieni, sto venendo. Oh. Tenzing scende sul campo di battaglia E lancia i cannoni <ride> <ride> e allora, i, ca I cannoni quelli da mangiare Dio, eh. I cannoni eh, certo. eh, eh sì, certo. Certo, certo E Broly decide di spaccargli la testa No Tenzing, no Mi dispiace amico, volevo aiutarti Tenzing muore sotto gli occhi di Gohan Così impara buon a fare lo scemo Broly. E lo scemo Cell, Freezer, unitevi subito. Ok, ci uniamo. Fusione! Ma cosa? Esce Freezer. I colpi di scena. Freezer si siede sopra Gohan e iniziano le testate al volto. <ride> cioè. È la che... voi della... le... Ma voi ve lo immaginate? Freezer che siede sopra lui e fa così. Per dire, Broly urla Gohan mentre lo massacra. Sei più buffone di tuo padre. Devi partire l'Embolo, <ride> Per Gohan si mette male. Broly è più spietato e arrabbiato che mai ce la farà a batterlo. Se vi è piaciuto lo continuo. Ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Allora, io vorrei tanto poter continuare questa... Questo bellissimo fumetto vorrei tanto no. continuarlo Perché ci sono altri 5 capitoli Però siccome praticamente non voglio appunto Che mi parta un embolo come sta succedendo a Brody E siccome non voglio perdere quel poco che mi rimane Delle mie corde vocali Direi che ci possiamo fare il mai Mannale, bellissimo qui Il meglio deve ancora venire Inizia E infatti Qui lasciamo la suspense per il prossimo video Se vi è piaciuto Noi potremo continuare, possiamo se, vi piaciuto, continuare se, se, se vi è piaciuto continuo No. <ride> Va bene gente, io spero che vi sia piaciuto questo video. Abbiamo iniziato alla grande questo 2018 praticamente. Bellissima. Mizia. Inizia... <ride> Va bene. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Date un'occhiata ai social che trovate in descrizione. Date un'occhiata anche ai social di Wiley che trovate sempre in descrizione. E ancora vuoti. Cioè vuoti di contenuti. Fate un saluto anche a... Sì, all'inutile uh, praticamente Grazie Faker, te ne puoi andare E noi quindi ci rivediamo con un nuovo video Ciao a tutti!